Ben ritrovati, eccoci al secondo appuntamento di questo ciclo di filmati eh, sul nostro programma elettorale che troverete anche in forma testuale all'indirizzo web amici amicidigrilloardea.org e eh, oggi parliamo di lavoro e sviluppo sostenibile, non a caso è il primo punto del nostro programma perché le attività economiche di un territorio sono alla base della coesione sociale per una comunità ed a maggior ragione in un periodo di crisi, quale quello che stiamo vivendo, è nostro avviso che l'amministrazione comunale debba svolgere un ruolo sostanziale a sostegno di tali attività. Ricordiamo che la Costituzione, all'articolo 1, recita che l'Italia è una Repubblica democratica fondata sul lavoro e quindi dobbiamo ripartire dal lavoro quale elemento imprescindibile a sostegno dei diritti eh, del cittadino. Tutto questo però noi intendiamo farlo nell'ottica di un sviluppo che sia sostenibile, vale a dire le risorse alle quali noi oggi attingiamo dovranno essere disponibili anche per le generazioni future, quindi vanno utilizzate senza sprechi e con parsimonia. Il nostro territorio, lo sappiamo, ha una fortissima vocazione turistica, basti pensare al nostro litorale, un tempo bellissimo e ricco di dune, e al vasto patrimonio archeologico, oggi peraltro impossibile da fruire nella sua interezza. Quindi è ovvio che la nostra azione di governo tenderà in primis al recupero e all'efficientamento di queste risorse. E a tal proposito voglio anche menzionare il fatto che mh, eh, intendiamo sviluppare eh, con decisione le aree destinate a campeggio, questo perché mh, il trend del movimento turistico verso le aree attrezzate all'aperto è in continuo aumento. Un'altra menzione la voglio fare sulla produzione agricola biologica che sul nostro territorio è presente e che noi intendiamo sviluppare sino a farla diventare un modello sia regionale che nazionale di agricoltura sostenibile. Ma ciò su cui vorrei porre l'accento eh, oggi è lo sviluppo del commercio. A questo proposito noi andremo ad individuare nuove aree pubbliche da destinare alle attività commerciali con particolare riguardo, con particolare attenzione all'impatto ambientale sia in termini di inquinamento sia in termini di raggiungibilità delle aree mercatali sia in termini di traffico. Intendiamo recuperare il centro storico valorizzando le attività commerciali che IVI si svolgono, ma mh, avendo però riguardo al patrimonio artistico e mh, ambientale. Vogliamo poi ammodernare il sistema di distribuzione esistente dotando le aree mercatali di servizi igienici e consentendo l'allaccio alle reti idriche, idrica, fognaria ed elettrica da parte degli esercenti, favorendo così eh, lo svolgimento dei mercati in aree destinate e scoraggiando invece quelli che si svolgono su strada. Questo è ciò che noi intendiamo fare a proposito di lavoro e di sviluppo sostenibile, cioè i nostri obiettivi. Quello che faremo per raggiungere questi obiettivi, cioè le azioni che compieremo, ve le racconteremo nei prossimi microfilmati che troverete in giro sui social e sempre al nostro indirizzo web che è amici di grilloardea.org. Un saluto a tutti e vi ringrazio per l'attenzione.